Quella famosissima frase che io cito, mm -hmm. ok, e cioè bisogna dimostrare Basta. responsabilità e amore per la vita della dottoressa Lorena 40, mm -hmm. eh, ma questa sta alla base dei percorsi non solo di educazione civica, ma sta alla base proprio del, del valore umano del valore umano da un lato e ti richiamo sì. alla tua responsabilità la tua responsabilità che ne so mettiamoci eh, tu sei un formatore digitale la tua responsabilità si ferma esclusivamente nel eh, parlare per i ragazzi in un certo modo oppure vai a ricercare dai delle strategie, dagli, eh, degli input e questo uno che ne so, sei sì. un docente sei un docente e allora devi partire dall'interesse del ragazzo perché qualcuno mi diceva per esempio oh, l'altro giorno eh, in merito al progetto Io Valgo lei come fa a portare sì. avanti un programma con, eh, parlando per esempio di questa tematica, e glielo dico subito, la tematica è trasversale a tutto, io posso fare analisi grammaticale e logica anche in una semplice frasetta, nulla mi certo. vieta, Nulla mi vieta. Se devo realizzare un prodotto digitale, perché magari devo realizzare, faccio, non so, sono il professore di eh, tecnologia alle medie e via discorrendo, ma realizzerò un percorso, per esempio, dove il prodotto possa essere fruibile in modo bidirezionale, vale a dire da una parte svolgo, quindi i requisiti e raggiungo gli obiettivi di quella programmazione. Dall'altro deve avere un contenuto fruibile, perché adesso sì. i nostri ragazzi sono oh, consumatori dell'era del digitale in modo passivo ce ne sono alcuni, però, che è il cervello, insomma, ma perché questo? Perché alla base hanno avuto altri stimoli, per cui ti trovi il ragazzo giovane che ti fa eh, lo youtuber, si è appassionato di un argomento e ha creato sì, un qualcosa, sì, sì. quindi ritorniamo sempre lì, ritorniamo sempre lì,